Benissimo, e, insomma questo era il, anche il Ministero. Abbiamo visto in generale quali sono gli obiettivi del progetto e adesso entriamo un po' nello specifico con alcuni interventi più tecnici, quindi invito subito eh, Mauro Campanella, è eh, eh, un fisico, naturalmente eh, principal investigator del progetto, ricercatore responsabile quindi possiamo dire. no? Eh, il responsabile scientifico ha gestito sistemi di calcolo e rete all'INFN, ha partecipato alla creazione e allo sviluppo della rete e della ricerca italiana, quindi il Consorzio Ungar, e attualmente è coordinatore dell'attività di ricerca e sviluppo internazionale. A lui quindi il compito di eh, introdurre in maniera un pochino più approfondita il progetto Terabit. Ecco là. Sarò molto breve, nel senso che questa sessione è destinata a fornirvi ulteriori dettagli sulle caratteristiche del progetto, in parte tecnico e in parte di obiettivo. Molto è già stato detto. Eh, un breve riassunto visuale, soprattutto. Eh, I siti, gli enti, propri, gli enti che hanno proposto questo progetto, come sono i... INFN e OGS come proponenti principali, seguiti da Gare e Cineca come eh, forti coambulatori o responsabili delle infrastrutture di ricerca di cui parliamo. Eh, è già stato detto tutto sui 41 milioni, aggiungo che è partito il primo gennaio di quest'anno formalmente, dietro le richieste del Ministero e la durata del progetto sarà 30 mesi. Un attimo di visione sulle tre infrastrutture attuali. Questo progetto non vuole creare nuove infrastrutture. Parte da infrastrutture che già adesso funzionano sul territorio, già hanno una grande quantità di utenti e servono la comunità scientifica grande e sono GARTI come rete della trasmissione delle università e della ricerca e dell'istruzione diffusa su tutto il territorio nazionale. La ricerca, un piccolo dato, trasferisce per persona nella ricerca circa 100 volte di più di quanto trasferisce una persona normale, un normale abitante del nostro paese. Perché la ricerca usa da sempre molti più dati. Un trend che, come vedremo nei dettagli successivi, si è accelerato moltissimo negli ultimi anni. Trace Italy è l'altra infrastruttura di ricerca di cui... Il progetto eh, fa parte ed è un supercalcolatore, cioè una volta che realizziamo e prendiamo il dato, lo trasferiamo e lo dobbiamo analizzare per le necessità scientifiche e le necessità di ogni disciplina scientifica, mano a mano ogni disciplina scientifica grazie alla digitalizzazione costante, profonda che nel nostro mondo ha, sta cominciando ad avere sempre più vantaggi non solo a digitalizzare ma ad analizzare i dati digitali PRACE è una di queste super macchine che permettono in modo molto compatto ma molto efficace di digitalizzare HPC BDAI è anche una distribuzione sul territorio nazionale di macchine sempre per fare questa analisi dei dati soprattutto per la fisica delle alte energie ma anche sempre di più per altre discipline una cosa che ci tengo ad aggiungere è che queste infrastrutture sono già collegate al mondo, già collegate fisicamente, nel senso che noi abbiamo un collegamento di infrastruttura di trasmissione dati da GAR verso la rete della ricerca europea, finanziata dall'Europa dall e tutti gli altri paesi europei in una strettissima collaborazione proprio per aiutare la ricerca a trasferire le informazioni. Price Italy, Price è in realtà una, Iniziativa europea, dice l'acronimo, che è l'iniziativa precedente a Leonardo. Le macchine crescono ormai velo molto velocemente, ogni 3-4 anni al massimo si scala di un valore 10 della qualità della macchina. Adesso le nuove macchine sono Euro EuroHPC nel centro nazionale che diceva il professor Zoccoli prima. Quindi noi abbiamo queste grosse iniziative. HPC HPC-BAD, anche lui ha collegato a una rete nazionale di centri di calcolo per la specifica esigenza della fisica delle alte energie, ma poi come diciamo non solo. Brevemente, visione. Oggi non si può più scindere il trasferimento del dato dalla sua analisi distribuita sul territorio e il trasferimento deve essere ad altissima velocità per le esigenze della ricerca. Quindi un sistema distribuito, iperconnesso e ibrido adesso diciamo che ci sono varie modalità di analizzare i dati, qualcuno le chiama cloud, qualcuno le chiama HPC adesso sono volutamente non tecnico ma per spiegare che tutti gli strumenti che ci sono a disposizione oggi verranno usati opportunamente un dettaglio è che naturalmente anche a livello tecnico e di distribuzione e di autenticazione, di autorizzazione delle persone che potranno lavorare su questi dati, queste infrastrutture saranno collegate fra di loro in modo da garantire anche la massima sicurezza ai dati trattati. Gli obiettivi principali, la rete se volete è il punto primo, avere una rete ad altissime prestazioni perché quella è la necessità della ricerca. Il secondo punto è innovare ulteriormente sempre questa necessità e modalità di calcolo, di analisi di questi dati. Voi avete visto come adesso modelli molto particolari, come quelli per l'analisi del linguaggio, CACPT, cioè che tutti conoscono, piuttosto che altri modelli, hanno rivoluzionato il modo in cui noi possiamo lavorare su questi dati. Queste macchine, questo tipo di approccio è quello fondamentale per poter aprire questo mondo che si sta creando e naturalmente innovare la modalità con cui offrire questo calcolo alla, alla nostra ricerca. Brevemente questo vuole solo dire che da un punto di vista formale il progetto è diviso in task o eh, colonne in cui ogni infrastruttura ha un suo ambiente dedicato ma tutte parlano fra di loro per garantire accesso a tutti. L'impatto previsto. Brevemente, il potenziamento delle infrastrutture è il in primo impatto ovvio. Il, il secondo impatto però è l'integrazione sempre maggiore di queste infrastrutture a livello italiano, ma anche con l'Europa, perché siamo già collegati a livello europeo. Nuovi servizi avanzati. Abbiamo bisogno di innovare, di fare ricerca anche sulla modalità in cui noi riusciamo a analizzare questi dati. Oggi i dati si producono velocissimamente per il mare con i sensori, e lo vedremo adesso, per la rete con tutta una serie di informazioni che il digitale porta. Può esserci necessità di un calcolo locale, immediato, che dia già un'idea di quello che sta succedendo, ma che deve essere poi, mano a mano, sempre più sofisticato fino ad arrivare a macchine più alte. La federazione è un modalità di riuscire a mettere insieme, a far parlare infrastrutture di ricerca di un certo tipo, se volete il modello, lo, velocemente generalizzato in questo modo, noi oggi possiamo fare calcolo sulla nostra scrivania, questo stesso calcolatore o il telefonino, ma abbiamo bisogno di un insieme fluido ma crescente di capacità fino a arrivare appunto al centro nazionale, dove un certo tipo di, eh, di indagine scientifica trova la macchina di cui ha bisogno. Due note, due punti finali e poi ho concluso. Eh, tutto questo richiede ovviamente i dati, che sembra ovvio, ma i dati devono essere presi, devono essere standardizzati, devono essere categorizzati. Non basta semplicemente digitalizzare un'immagine, bisogna anche dire che cos'è quell'immagine, dove è stata fatta e così via. Secondo punto, le competenze, e questo è stato detto molto chiaramente, il capitale umano è essenziale per questi progetti. I progetti PNR richiedono l'assunzione di un certo numero di persone a tempo determinato e di qui è fondamentale che i giovani partecipino per imparare qualcosa che sarà veramente il futuro in molti campi. Chiudo qui e passerei adesso ai tre responsabili delle infrastrutture che brevemente descriveranno le infrastrutture. Grazie, grazie Mauro Campanella, l'ha anticipato lei, quindi invitiamo subito.